Salve a tutti, um, questo è un video tutorial per la spiegazione di Linux Audio Stack e la risoluzione dei problemi che possono riscontrarsi in Linux Audio. Allora, la prima cosa è Linux Audio Stack. Linux Audio Stack è un sistema, eh, stack significa pila ed è la mh, sequenza dall'hardware fino al software per esempio il software che stiamo ascoltando usando adesso per ascoltare il brano che ho composto io e, tutta la sequenza è abbastanza importante da conoscere per arrivare alla risoluzione dei problemi che ci possono essere in Linux audio allora io sono andato perché ho trovato un, un blog abbastanza fatto bene che, fa, che è di Maurizio Siagri e in questo blog ho trovato un'immagine che riguarda linux audio stack allora lo abbasso un po' in modo che riuscite a leggere linux audio stack l'immaginetta cosa fa vedere il kernel che è una cosa abbastanza importante che è la parte più bassa di linux all'interno del kernel c'è ehm, il driver per la scheda audio e i primi driver utilizzati e sono alsa, alsa è il driver utilizzato che per gestire col kernel e la scheda audio e invece una volta c'era OS che era un driver, o meglio, è un driver più vecchio e OS ha dei problemi perché, per esempio, non si collega al MIDI quindi è stato dismesso e viene usato per poche altre cose. Ehm, per esempio io l'ho visto utilizzato in alcuni videogiochi tipo ehm, Postal 2, aveva come driver eh, audio OS, è stato un casino per me configurarlo perché nelle Ubuntu derivate eh, OS non c'è, bisogna sapere come impostarlo, perché direttamente dopo Alsa nelle Ubuntu derivate c'è pulse audio. Allora, dopo e pulse sarebbe l'audio che c'è sul pannello di, delle vostre distribuzioni Linux. E poi c'è l'applicazione, cioè la vera applicazione che usate per fare musica, per comporre musica, per ascoltare la musica e tutto il resto. O i suoni, il sistema che sentite girano. E io ho saltato Jack perché Jack di standard non è installato nel. Distribuzioni Linux si può installare eh, a parte e soprattutto io e Marco Paravano abbiamo installato il um, repository di KX Studio. Quindi abbiamo installato oltre a jack anche Cadence e Cadence mi fa il routing di pulse audio jack eh, pulse audio jack alza. Quindi in pratica qualunque cosa noi facciamo suonare arriva sempre ad alza. E, eh, mettere se io voglio dico di pilotare pulse audio lui fa pulse audio jack e arriva ad alza se gli dico alza il routine adesso ve lo faccio vedere cadence adesso quando stepperà il programmino il routine è alza pulse audio jack eh, plugin quindi tutto passa per jack plugin alla fine è un modo per avere eh, Sempre l'audio funzionante perché, metti il caso che abbia un'applicazione che legge solo alza, eh, io riesco a farla funzionare perché arriva a Jack Plugin oppure se un'applicazione viene gestita da Pulse Audio, arriva comunque a Jack Plugin. La cosa interessante non è tanto questo perché questo disegnato è solo una spiegazione. Se uno si legge in internet, vari blog o vari forum e riesce a capire queste robe Questa cosa è interessante per la soluzione dei problemi. Io e Marco Paravano abbiamo avuto un problema che il punto bianco il nostro microfono non funzionava più. Allora cosa abbiamo fatto? Seguendo queste impostazioni qui io personalmente sono andato in pulse audio quindi adesso un attimo solo qua non vedete il microfono che sto premendo sul volume però Riuscite a vedere adesso qualcosa, negli ingressi vedevo eh, qua c'è il microfono ma non riuscivo a vedere che si muoveva, muovevo anche la percentuale sopra il 100%, niente, non si muoveva il microfono, quindi eh, ero a questo livello qui molto alto, pulse audio. Per risolvere il problema io ho pensato di andare a un livello più basso e di gestire jack, cioè reinstallare jack, reinstallare cadence e reinstallare il routing, quello che vi ho fatto vedere prima. A me ha funzionato. Invece Marco Paravano ha provato a configurare i... il nuovo jack e cadence, niente. Allora cosa ha fatto? È tornato a un livello più basso, alza. Allora lui ha trovato questo nel suo mixer di alza mixer. Che è un programma che si può installare a parte, molto scarno, è da terminale, e ci sono molte voci, queste voci sono tecniche perché, per esempio, eh, vabbè, si capisce che il master è l'audio principale, headphone e le cuffie, però c'è ehm, le voci che ci hanno un po' è capture che non sapevamo cos'era, oppure vediamo di qua c'era una, anche un'altra, front mi front mic pensiamo che fosse il microfono frontale e, e invece niente non era quello il microfono da abilitare e anche capture non, non era quello alla fine siamo riusciti a capire che era il rare mic quindi ah, abilitando il rare mic si muoveva il microfono che c'è qua in pulse audio perché noi consideriamo l'audio che vediamo direttamente nella nostra scrivania gestita da per esempio qua stiamo usando XFCE, per noi questo è pulse audio e, fatto questo abbiamo risolto il problema dell'audio perché lui ci sentiva, infatti è riuscito a aprire eh, Audacity provare a registrare, parlare e la sua voce si registrava quindi ha capito che funzionava e allora da là ha cominciato a usare Skype a fare il test di Skype per vedere se si sentiva e funzionava anche su Skype abbiamo provato eh, a parlare fra di noi con Hangout Hangout aveva un problema meglio ha ancora un problema che l'audio mio torna di nuovo in cuffie in riverbero e oggi abbiamo provato Skype 5 Beta e abbiamo visto che funziona anche se gli mancano alcune cose tipo la condivisione dello schermo o la condivisione di alcune parti dello schermo o di un'applicazione però la videochiamata si fa e l'audio si sente bene lui mi sente, non c'è riverbero e con questo è tutto su nel comparto Stack Audio Linux, Linux Audio Stack, e sulle risoluzioni ai problemi, comunque in internet potete trovare molte informazioni sulle risoluzioni ai problemi di Audio Linux. E se volete, e potete chiedere una mano a me o a Marco Paravano, cercheremo di darvi una mano.